Quindi una casa che sia ipotecata può essere tranquillamente venduta, eh, sarà eh, cura del notaio eh, eliminare questa ipoteca al momento dell'atto di compravendita, con eh, la corrisponzione dell'importo a soddisfacimento del credito vantato dalla banca. Normalmente le esecuzioni immobiliari riguardano case che hanno questo tipo di, mh, di trascrizioni pregiudizievoli.